Se vi dicessi patate, zucchine, pomodori, che cosa vi viene in mente? Niente. Però oggi insieme a voi scopriremo se è possibile applicare la personalizzazione al mondo dell'agricoltura. Insieme a me abbiamo un ospite, un, un amico più che ospite, la Rovere Cosimo dell'azienda La Rovere Cosimo, credo che abbia chiamato così anche il cane, e parleremo di personalizzazione. Intro! Ciao Cosimo, come stai? Fai bene? Hai fatto un buon viaggio? Sì, grazie. Da, da, da le colline di Talignano. Ci parla dalle colline di Talignano, una, una bellissima località di Parma. Sì, giusto? è la prima collina di Parma e, e in questa zona appunto abbiamo tutte le nostre coltivazioni. E... Allora, io ti voglio chiedere subito, so, per, no, in sono, sono curioso perché non te l'ho mai chiesto. Come è nata la vostra azienda? Ci cioè, raccontami un attimo un po' la, la, la tua storia. Ecco. Va benissimo. Nel 2017 con Simonetta, la mia compagna, sì. ehm, siamo riusciti, dopo tante peripezie, a trovare un terreno che si adattasse a un nostro progetto iniziale. Eh, subito legato al mondo del turismo ma in realtà ci ha colpito molto il settore agricolo nella quale attualmente eh, ne, ne facciamo parte a 360 gradi e, subito eh, abbiamo trovato questa collinetta eh, che, che si affaccia appunto nei boschi di carrega dove Abbiamo eh, subito trovato le, mh, le condizioni utili per la coltivazione di ortaggi, ma soprattutto alberi da frutto. Però scusami, mi un attimo, mi hai detto prima che facevi l'elettricista, sì. è, è, è vero, Assolut <ride> è vero questa cosa qua, sì. è una leggenda che mentre lavoravi facevi anche la sì, tua attività ehm, personale. Ecco. In realtà mi sono catapultato da zero in questa nuova attività. Eh, secondo me, tutte le persone partono eh, a fare una nuova attività per una passione che si sentono dentro. La mia è stata imprenditoria. Eh, Perché comunque sei, sei giovane? Cioè, anni hai? Sono, ho 34 anni. Ah, beh, mai non più. Eh, però quando ho cominciato ne avevo comunque 30. Quindi partiamo comunque cioè, da una, una realtà medio-giovane per la quale ci siamo autofinanziati, cioè perché i giorni... Se non è ti... entrata sicura. Eh, okay. però, eh. Quindi sembri fatto l'elettricista, ma a un certo punto ho avuto, ho avuto voglia di fare imprenditoria e il settore che mi ispirava di più è stata l'agricoltura. Ah. Poi pian piano siamo riusciti a trovare il terreno giusto, nella posizione giusta e soprattutto anche con l'ispirazione giusta. Poi tutto il seguito è stato frutto di esperimenti andati bene, esperimenti andati malissimo, esperimenti mediocri. Però l'importante è continuare, perseverare, provare, provare, finché... Provare, puoi, provare, provare, finché e, riesci. E, e adesso ci manteniamo solo da questo lavoro e, e va benissimo. E adesso sei agricoltore al 100%, Assolutamente sì. a tempo pieno. A tempo pieno. Hai lavorato stamattina? Anche questa mattina ho lavorato. Tutti gli agricoltori lavorano sempre, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, giusto? Verissimo, verissimo. Ah, purtroppo la verdura non va in ferie. Ma, no, allora, no, io ti voglio subito sì. fare questa domanda qua perché sennò no, fermo l'intervista. Cioè, è possibile, perché ce lo stiamo domandando tutti qua, è possibile applicare la personalizzazione nel mondo dell'agricoltura? Certo, è possibile. Ma se no, fermo tutto l'intervista, torno <ride> a casa e finiva qua. Certo, è possibile e soprattutto la personalizzazione avviene da uno studio che si fa direttamente in campo, cioè parte da un concetto base che è quello che vogliono i nostri clienti che vogliono i nostri amici le persone che si affacciano a comprare i nostri prodotti quindi anche noi andiamo incontro a delle esigenze e per far questo abbiamo bisogno di personalizzare i nostri prodotti adesso nell'agricoltura eh, è strano parlare di personalizzazione nell'agricoltura ma in realtà già esiste esiste e tutte wow. le volte c'è sempre da inventare qualcosa sempre di nuovo eh, da, eh, già di svariati anni si fanno eh, magari anche dei QR code su de, delle angurie, su, su dei meloni, eh, ne, nella zona del, della bassa Emilia, de, de, della, della Romagna. E, con dei sistemi laser dove non va, cioè, vanno a intaccare la corteccia ma senza rovinarla in maniera da, ovviamente da non uh, rovinarla al top essere. o magari esistono anche mh, una sorta di angurie quadrate ma, o, o anche ma delle mele sto... quadrate Ci sono in Cina ho visto tutti i video no, eh, esistono anche in Italia spesso sono dedicate ai mercati esteri perché Um, ci si può sempre affacciare ai mercati locali, uno ti, ti conosce, sa perfettamente chi sei, viene lì, però la personalizzazione appunto è la ricerca di far conoscere un tuo prodotto e soprattutto di diversificarlo da, da, dal solito ortaggio magari che c'è da, da, da sempre e modificarlo, magari renderlo diverso, diversificarsi. Ok, non è sempre eh, giustificato il fine, eh, cioè perché poi alla fine si parla comunque di costrizioni a rendere un, un prodotto unico, ma eh, lo scopo è quello di eh, avere mh, prima o poi un, una sorta di marchio. Eh, quindi una persona che vede un'angura quadrata sa che magari eh, viene fatta da X produttore. Adesso non parliamo di dover fare per forza delle angure quadrate, ma pian piano ci si può accostare sempre all'utente finale, al fatto di riconoscere in un prodotto chi è il coltivatore che c'è dietro. Io sono, non credo che questa cosa è che è delle angure quadrate, ma hanno senso. Cioè servono a qualcosa, a, servono... un, a un qualche fine... fine servono solo ad essere riconosciuti a livello globale, cioè ovviamente non punti alla vendita che, che può essere nel, nel tuo circondariato, ma eh, punti... È cerco scherzi, cioè non è che non puoi fare grossi numeri, perché comunque come fai a fare le stangure qua? e vengono messe all'interno di alcune cover e quindi fatte crescere all'interno di queste cover quindi quando vengono costrette e quindi prendono la forma del, uh, di, di questa sorta di struttura uh, che, che li gira intorno quando poi, uh, ma si può se, fare solo su uh, un o si può fare preso. anche sulle mele o per assurdo anche sulle mele esistono dei sistemi per farle prendere una sorta di abbronzatura per creare un marchio sulla sulla corteccia sulla buccia Beh, è fighissimo come fa? Cioè, tipo, è come quando ti abbronzi e, metti, e, e ti metti la crema solare sulla pancia e ti rimane quelle, esattamente eh, nella, cosa lì. nella stessa maniera, se noi applicassimo su una mela un, un disegnino di, di carta quella mela lì nell'ultima fase della maturazione eh, dove magari la, la pelle comincia a prendere colore tipo una mela rossa in quella zona che è stata coperta eh, rimane verde o giallastra quindi non prende una ah, abbronzatura piatta. uniforme è, è bellissimo sì e cosa calla la dovevi vedere perché secondo me è... però il, il sapore non cambia o cambia se il colore è? Eh, il sapore non cambia, cioè, eh, alla fine eh, può succedere questa eh, sorta di, ehm, di, di modifica anche tenendola dentro delle cassette, se si raccolgono i prodotti prematuramente e, e lì si mette dentro delle cassette, poi per qualche ragione le si tengono un attimo al sole e in quella zona eh, vedremo magari la griglia della cassetta dove è stata appoggiata. Quindi tutto Vabbè, sommato già eh, viene in natura. È una cosa molto molto. Ecco, elevata. questa è una roba un po' più easy. Cioè, ehm, per quanto riguarda le varie costrizioni, non sono d'accordo, cioè capisco eh, l'esigenza di farsi conoscere e riconoscere in qualche maniera. Però, questo è troppo. troppo, troppo C'è un limite, tu dici credi, credi che ci sia un limite secondo il quale, tipo, la personalizzazione negli ortaggi può andare. Cioè, allora e si sì. è sbagliato a modificare così tanto geneticamente ma, Geneticamente no però la forma di, la mela deve essere tonda è eh? quella lì eh. è giustissima perché la natura si è stabilita una determinata forma e perché la natura eh, si adatta al minor consumo energetico sostanzialmente se la Terra è quasi rotonda è perché energeticamente è la forma più ehm, a basso impatto. Quindi qualsiasi forma viene de determinata dalla natura c'è sempre un senso. Però che mi ricordo sono comode, di mettere sul comodino e le metti lì almeno sai che non rotolano, perché rotolano sempre ovunque, potrebbe essere una modifica genetica anche furba. Invece, Ma... una modifica genetica furba, certe volte è nell'andare a selezionare determinati ortaggi. Eh, tipo ci sono ormai del, delle angurie cioè, uno è abituato a conoscere l'anguria quella gigante che, che va da una pezzatura da 13 a 15 kg eh, sì. in genere invece e negli è anni il che ti sparchi ovunque eh, infatti, sì, eh, in, in genere eh, adesso la, la, la gente ovviamente abituata ai ritmi più comuni eh, si, si ha sempre meno spazio in casa meno spazio nel frigo e attualmente le angurie che ci sono spesso sul mercato sono sempre di pezzatura più piccola ma non perché siano meno buone ma perché nel frattempo sono state selezionate per adeguarsi alla richiesta del mercato poi un'altra domanda eh, ho sentito parlare che si può personalizzare anche le piante ci sono dei modi per cambiare avere più tipologie di, di, di qualità di tipo sì. di frutta diversa si può applicare la personalizzazione anche sulle piante, non proprio sull'ortaggio in sé, ma proprio sulle piante? Allora, è possibile personalizzarsi il giardino di casa, ma anche nell'agricoltura un po' più specializzata, più professionale. E se a un certo punto ci si rende conto che una determinata varietà di, di prodotti che si ha in campo, non so, si ha una pesca troppo precoce o troppo tardiva, la si vuole cambiare con una varietà diversa, la si può tagliare al, a, alla base, e, do, dove c'è il callo di, di innesto, e rinnestare con una, una varietà più a piacimento. Noi dobbiamo sapere che comunque eh, cosa, cosa, cosa intendi proprio? Per cioè, che rimango una pesca, una pesca, una pesca? Eh, sì. Ma non è sempre così scontato, cioè se abbiamo abbastanza spazio, per assurdo, su un portennesto, e adesso vi spiego anche che cos'è un portennesto e innesto... Io stavo tenere di annuncare, ma non, non avevo mai <ride> eh, idea di cosa sia. Per, per assurdo su... Oh la base di una radice, di una pianta, per assurdo, si possono mettere anche due varietà di, uh, di, di, di prodotto, non so, susine in un unica... Assolutamente, sì. Ah, cioè, quindi abbiamo un albero che da un lato può avere uh, due varietà di susine, magari una susina giapponese piuttosto che una susina europea. Però sempre susina è, eh? susina rimane... No, eh, per assurdo anche su un portennesto uh, di, delle susine, si possiamo anche mettere anche delle albicocche. Ah, o... Quindi ci sono... Di, sì, esistono. della frutta compatibile con cioè mescolandola con altre. E in realtà non è una, una mescola, anche se poi pian piano sono state uh, selezionate e, e mischiate alcuni frutti da, um, da avere poi magari uh, dei, dei frutti che siano uh, de, degli incroci genetici. Però qui in realtà parliamo. Più di eh, una struttura, um, una struttura proprio, proprio fisica de della pianta. Cioè, cioè in genere noi le, le piante che... non si possono mescolare, cioè è tipo, visto che sono elettrici, sì. a fare questo paragone, guardiamo se ci riusciamo. È come mettere, è come la ciabatta e ci sì. si mette le varie prese e vanno da cose diverse. Quindi... Perfetto. Eh, ha senso ha senso, ha senso cioè ah, sì. figlio, vai. <ride> ed è proprio l'esempio lampante al riguardo appunto, di, di questo argomento. Ehm, praticamente possiamo mettere su uh, un albero di, di, di sussine, cioè, allora partiamo da, dalla, dal principio che noi quando acquistiamo una pianta in un qualsiasi vivaio è, è fatta da due elementi, porta innesto e innesto, non è nient'altro che l'apparato radicale e l'apparato aereo. Questi, vengono selezionati degli apparati radicali che sono eh, molto resistenti a... a, a, a sono stati selezionati appunto per la resistenza nel tempo ehm, a problemi patogeni che possono essere di, di funghi o, o di malattie o di, di vari quindi insetti quindi che tagli la, la tagli la malattia e metti un, una, una cosa nuova più... Sì, selezioni appunto qualcosa che possa sopportare un determinato tipo di terreno, poi anche lì ci si apre un attimo un mondo che in base alle uh, condizioni del proprio terreno uno deve scegliere un apparato radicale perché magari uh, per, per mille motivi ci possono essere dei ristagni idrici o magari uh, il terreno ha uh, una struttura che uh, ha troppa, cioè potrebbe dar troppa vigoria e quindi cioè, ci si sceglie un apparato radicale in base all'esigenza che, che uno ha, ha della pianta cioè, se uno ha bisogno di far crescere una pianta uh, in maniera da, uh, da ombreggiare una zona allora si sceglie un apparato radicale che abbia un, una, una bella vigoria, che quindi si, ci si allarghi il tronco e invece magari certe volte si può avere un problema opposto che uno voglia far tenere una pianta un po' più bassa e ci, si sceglie un apparato radicale che abbia una bassa vigoria in maniera da tenere Ehm, ah, quindi è solo una più a bada la, la chioma controllo e anche una situazione di controllo ma quindi le, gli innesti possono essere utilizzati per cambiare la varietà per curare e per, mh, per adattarsi per a sopravvivere su vari terreni sì, quindi, sì, sì, sì. ma si può mettere in una pianta vecchia immagino che faccia meno non è si se sembra così scontato cioè, l'importante è che il suo apparato radicale abbia comunque ancora una bella vigoria ma per vigoria intendo a un certo punto anche eh, cioè che non sia ammalata la corteccia che magari anche sulla pianta che si è andata a tagliare non abbia delle particolari ehm, asfissie cioè per asfissie intendo cioè per, per la gente più comune che magari ci segue e, sono quelle volte che, che vediamo magari un ramo che eh, ha lasciato il frutto un po' troppo piccolo magari pian piano sta morendo Andiamo a quel punto lì c'è sempre da fare delle decisioni, però c'è anche da chiedere dopo un agronomo. Okay. Cioè, dopo dopo io, Esatto, io credo che si entri un po' nello specifico, sì, sì, perché nel entra... momento che uno apre una pianta ha la possibilità di ammalarsi, ha la possibilità di... Mh, che, che non è che uno possa sempre fare un bel lavoro, quindi a volte può anche fare di poce, pure può anche far morire la pianta, che credo che uno debba evitare, ecco. Eh, ov ovviamente... Eh, tagliare una pianta è un po' come fare un intervento chirurgico a una persona quindi una volta aperta poi dopo ci sono tutte delle eh, de degli step per eh, l'innesto ma soprattutto per le cure che bisogna avere eh, per evitare appunto che i patogeni possano entrare all'interno ma quindi non ho capito come si fa a fare un innesto cioè, per... allora l'innesto eh, va in base cioè non è uguale per tutte le piante, eh, soprattutto se si, si tiene conto del, eh, della sua fioritura, eh, tipo sulle drupace, che non sono nient'altro che le piante, <ride> su, su, sulle piante che eh, fanno un frutto completo. Dalla, eh, dalla pelle al, da, me, al seme esempio, io non so cosa sono trupace trupace sono eh, albicocca pesca eh, susina ah, okay, okay, okay. Okay. invece pomace sono le mele e le pere adesso poi ce ne sono tantissime sì, altre okay. ma eh, parliamo eh, sostanzialmente dei frutti più ah, comuni com che il tenere. dialetto noi diciamo il pom Probabil probabilmente eh, in, qualche, eh, in, qualche, in qualche maniera eh, ci ci si arriva sì, sempre eh, esatto. E, e quindi eh, si, in base alla fioritura di determinate piante o con quella fase dormiente della pianta si, va, si decide che tipo di innesto mettere su un portennesto perché c'è sempre da, ehm, poi ci sono mille fattori quindi non è mai così scontato che quando si decide di fare un innesto, dopo eh, arrivi anche a buon fine l'innesto e per questo poi dopo si, si scelgono... Può, può morire il ram... cioè, Ecco, esatto, mettiamo il caso che vada male l'innesto, in cosa genere, succede? In, in natura, ehm, la natura è fatta per sopravvivere, quindi che cosa succede? Che se noi andiamo a tagliare una pianta e eh, la pianta non, non, um, non riesce a mandare la linfa perché la linfa in realtà passa sulla tipo corteccia sì. è tipo il sangue sì ecco la, la linfa vitale, ecco, quando <ride> esatto. si parla di, di linfa vitale, nient'altro. Niente esatto. Perfetto, quando eh, la, cioè, noi andiamo a tagliare una pianta sì. e l'innesto non va a buon fine, si secca l'innesto, ma la pianta, se ha voglia di sopravvivere, cioè magari non è una pianta okay. vecchia che già, eh, aveva già deciso sostanzialmente di, mor di, di no, morire. No, fammi morire, eh, Basta, <ride> <Perfetto>. lasciami lascia, <ride> stare, voglio andare in pensione. Vale. Comincerà di, di sua spontanea volontà a tirar fuori dei polloni pollone non è nient'altro che una sorta di... <ride> Aiutami! Hai <otteriore di> <ride> presente quando da, da, da una pianta cominciano a venire fuori... I eh, funghi? No, i funghi, e da, de, de, de, degli, degli ulteriori germogli dalla sì Perfetto, quello lì non è nient'altro che un pollone. Okay. E, e quindi eh, l'anno successivo magari si va a intervenire su un pollone, magari si sceglie eh, direttamente un pollone da far sviluppare e magari ci si può riprovare l'anno successivo eh, con, eh, con un rinnesto. Si può intervenire in due maniere, o abbassando il taglio che abbiamo fatto eh, l'anno precedente, arrivando alla parte che non si è seccata, perché poi dopo succede che pian piano si seccherà sempre di più, quindi o si interviene abbassando... O ulteriormente, subito, oppure dopo rischi di assaltarli. Sì, o altrimenti si interviene su un pollone che non è nient'altro che una riproduzione giovane eh, no. de, de, della pianta stessa, quindi si possono fare determinate decisioni ma eh, prendi, tipo, il figliolino lo metti sopra? Eh, no in realtà abbiamo una riproduzione dell'apparato radicale, quindi in dobbiamo modo. riprendere un innesto eh, che si chiamano marze in, eh, ah, in gergo, in, in <ride> gergo è un tecnico <ride> E, e si vanno a innestare su, su, sulla pianta che abbiamo tagliato l'anno prima. Però questi innesti qua, cioè una cosa comunque comune che si, che si fa spesso, cioè, tu, tu personalmente ne, ne fai? Allora io ne faccio per recuperare eventualmente alcune aree in disuso, alcune parti boschive magari ecco sui ciliegi che... Scusami, tu hai il, la tua azienda agricola è in mezzo al allora, campo o dei boschi? <ride> è, è, è divisa tra boschi, campi, zone eh, seminative, zone ortive e attualmente sto ehm, impiantando un, un nuovo impianto di, uh, di, di frutteto dove ci, ci sono albicocche, susine, mele, pere uh, un po' tutte le varietà che anch'io a mia volta ho selezionato uh, in base alla fascia clim climatica dove ci troviamo quindi è comodo a volte anche prendere per esempio uno immagino che le, le qualità siano diverse dalle cose ehm, che trovi nei boschi tipo le selvatiche oppure le, proprie, le, le piante cioè, il melo selvatico sarà, avrà un gusto diverso dal melo, no, normale da, da agricoltura giusto? Sì. Eh... quindi tu puoi prendere, se tu hai un bosco e trovi questo melo selvatico tagli ci metti l'innesto di un melo normale quindi non colpo. è sempre così scontato cioè dipende sempre dalla fioritura della marza che vai a scegliere da innestare sul, uh, sul selvatico che hai trovato nel, nel tuo bosco. Eh, quindi cioè, ci sono determinate scelte che eh, io consiglio sempre di affidarsi comunque a un buon vivaista. Io non sono con un vivaista, ho un'infarinatura generale sul mondo agricolo, ma è così ampio il mondo agricolo che ha bisogno... Ma non sia semplicissimo. È un po' come andare eh, in ospedale al pronto soccorso, ma poi viene indirizzato... Dal medico eh, specializzato. Dai medici specializzati, ecco. Quindi eh, c'è sempre da, da fare una ricerca specifica per l'idea che si è avuta in quel momento. Ah, eh, altra domanda, tipo: ma oltre... Si può eh, innestare queste cose qua anche su dei cespugli tipo... Perché ho visto dei cespugli con delle rose rosse e delle rose blu. Si può fare. Eh, sì, anche lì eh, c'è sempre da individuare ehm, la compatibilità con il porto innesto e innesto. Quindi torniamo sempre a, al principio del, eh, della compatibilità tra porto innesto e innesto. Più che altro eh, spesso si deve fare una attenda valutazione del posto dove si trova, dall'esposizione, dall dai venti ci sono tutti questi fattori eh, che, eh, che, che vanno sempre valutati Però, ecco, adesso mi è venuta una domanda, ma se io taglio allora, una pianta, dipende da dove nasce, ha caratteristiche diverse se una, una pianta nasce al mare avrà delle caratteristiche diverse o se è in montagna ha delle caratteristiche diverse con l'innesto, eh, se tu metti un, un melo di, di montagna, rischi di. Eh, e lo metti al mare, o viceversa. O viceversa, gli può creare dei problemi questa cosa sì, qua? Gli può creare dei problemi perché. Allora, partiamo da, da un altro concetto: è, è tutto fattibile. Eh, non è così scontato che l'innesto arrivi a buon fine. Ma una volta che la pianta si è sviluppata eh, ha bisogno di prendere delle informazioni dal clima in cui si trova. Se abbiamo messo um, una pianta di montagna, cioè un melo che è cresciuto in montagna su una zona che è marittima, magari può essere soggetta a malattie fungine e quindi ehm, non è che si passano tipo le I geni buoni, tipo tieni questo io ho questa cosa qua no, ah, in realtà, sopravvivi in realtà sono delle informazioni che acquisiscono nel posto dopo in cui si trovano ti, ti porto un esempio nel mio campo ho piantato dei carciofi ehm, ho scelto una determinata varietà ma già mettendo in conto che magari una porzione di, eh, di, di questi carciofi morissero invece perché non era, tipo, perché, non era perché, da ne... mettere lì perché no, non siamo eh, nella zona del carciofo, cioè in genere quando manca una determinata coltivazione in un posto e, e, e perché magari negli anni, nel tempo, si è, eh, si è già fatto una sorta di esperimento e non è mai andato a buon fine, ma dato che io eh. ho un attimo la testa dura, cioè ci voglio sbattere sempre un po' si la testa. Sono morto questi carciofi Perfetto. qua? questi benedetti carciofi non sono morti, oh, è <ride> non sono morti, ma soprattutto stanno sviluppando cioè stanno acquisendo dei dati da, dalla natura stessa e tutte le volte che si moltiplicheranno eh, avranno già delle informazioni dell'anno precedente su gelate su eh, siccità e, e quindi pian piano se non sono morte e si sono moltiplicate e si sono riprodotte eh, nasceranno sempre più resistenti appunto perché la natura progettata, perché si autoprogetta, per la sua sopravvivenza, per il suo adattamento. Quindi se non muore, si adatta e si fortifica. Quindi queste piante qui, quando le andrò, andrò a moltiplicare, eh, avranno già eh, preso dei, ehm, dei dati dell'ambiente circostante, e quindi saranno dediti a, ad essere rimpiandati in quella zona, se non muoiono. <ride> quindi adesso eh, puoi piantare tutti i carciofi che vuoi, che saranno indistruttibile per la tua zona e ovviamente questo concetto va per le piante va per qualsiasi cosa ok adesso voglio fare un esperimento un gioco con te io ti do questa pallina qua sì tu dovrai provare a fare canestro lì alle mie spalle sì. se fai canestro fai ti, regaliamo una, ti, <ride> ti regaliamo una cover anche perché ho visto che la tua è, è vecchia è, Mi è serve vecchio. una cover <ride> nuova firmata Azienda agricola, la Rovere Cosimo, vai! Prova! Sì, ma. È, è sicuro che. È un canestro! Niente! Parco. <ride> niente. Porco cane, niente canestro! Andrà meglio allora, la prossima volta. La Rovere Cosimo, un salutone! È sempre un piacere, vi aspetto in azienda, trovate ovviamente tutti Esatto, dopo vi mettiamo tutto il link della, della sua azienda, i suoi riferimenti, in maniera che se volete del cibo super naturalissimo, perché è veramente super naturalissimo. Lo potrete acquistare dai Dandu Un salutone! E alla prossima! Ciao ciao!